Ho aperto il mio browser Chrome, cioè il programma di navigazione Chrome, e ora vado sui tre puntini in alto a destra, che sono le opzioni. Qui trovo la voce cronologia, come vedete si è aperta una finestra a sinistra, clicco su cronologia qua a sinistra, si apre questo, clicco, cancella dati di navigazione, probabilmente il vostro è su base, Andate su avanzate, togliete, lasciate solo eh, gli ultimi due se volete, lasciateli gli ultimi due vuoti, mettete tutti gli altri e qui cliccate e scegliete tutto. Cliccate su cancella dati, come vedete io che ripulisco normalmente ho già... 321 megabyte di immagini e file e 362 megabyte di siti ecco sto nel computer sta cancellando si è ripulito chiudo tutto e riapro questo adesso è bello pulito ora sono nel browser mozilla firefox e vado su il, sulle tre ninette che sono le impostazioni e cerco opzioni, eccolo qua. Guardo a sinistra e vado in privacy e sicurezza. Ora scendo e cerco cookie dati dei siti web e cronologia, cancella cronologia. Clicco su cancella la cronologia e ehm, sto attenta a togliere, dunque togliamo forse questi, eh, cancelliamo tutto quello che c'è nella sezione cronologia. L'intervallo di tempo deve essere tutto e vado a cliccare ok. Benissimo, è praticamente istantaneo in Mozilla.